Aspettative Spero che questo, questo video vi sia video piaciuto. piaciuto, se è così, lasciate like, commentate condividete al prossimo video. Ok, okay. anche okay. Questo, video questo video è andato, adesso possiamo montare. Realtà. Ok, anche no, questo video è E adesso lo montiamo. E ora? Che cazzo lo monta? Aspettative. Realtà. Aspettative! Finalmente sono appena tornato al negozio. Ho comprato la miglior fotocamera che c'era per fare video di ottima qualità. Ok, proviamo la fotocamera, vediamo quanto è bella. La qualità di ottima qualità. Ottimo acquisto. Realtà. Ed eccomi qua, sono appena stato al cinese, ho comprato il miglior telefono del negozio, il più costoso, e adesso ve lo mostro. Eccolo qua. Perfetto. Perfetto! Ok, proviamo la fotocamera, vediamo quanto è bella, la qualità, di ottima qualità, ottimo acquisto. Aspettative! Anche, Anche oggi, oggi andiamo a controllare i guadagni del mese. mese, vediamo un po'. Tac, anche oggi anche siamo portati 3.000 euro a casa, casa Tac, macchine, cazzo, di Tac, tac, figa. tac, figa Eh, anche Eeeh. oggi siamo passati i pane a casa Tac, realtà Anche, anche oggi vogliamo i guadagni Mi un anno, allora, Ok, un euro, bene Anche no. oggi a fare le puta Aspettative Allora, direi, facciamoci un nuovo canale Ok, dai. Vai. procediamo Facciamo così, chiamiamo l'account okay. E abbiamo già un gioco video pronto, carichiamo Caricalo. Right? Aspetta Iscritti, vediamo un no. Allora aspetta, rifresciamo. Oddio. Oh wow! Aspetta Mille? Oh! 10.0! Oh. Un milione! Olé. Olé. Olé. Vita, soldi, no, iscritti, Realtà! Allora, ok, ]ci. un, un nuovo canale Speriamo che vada sp bene! Allora, account allora, è creato, allora mettiamo anche già il video, giusto? Fari il video okay. Okay. E vediamo come vanno eh, vediamo, gli iscritti. Allora, Aspettiamo un attimo. Beh, ovviamente ancora niente. Vediamo. Vabbè, zero. Vabbè, ci può stare. Dopo un mese, un mese è passato. Un mese. Allora, andiamo a bacchetti. Oh, un iscritto. Un iscritto, abbiamo un iscritto. Stampa resiste che dobbiamo fare i speciali. Tutto dobbiamo fare. Però, Però aggiorniamo. Eh, non si sa mai. Siamo a wow. Dopo un anno. Un è passato, un anno. controlliamo ancora una volta. Dopo un anno zero iscritti. Zero Niente ma Niente L'unica soluzione. C'è l'unica soluzione. Unica soluzione per iscritti. Gli iscritti. Spero che questo video vi sia vi vi vi piaciuto, piaciuto. Se così lasciate like, commentate like e condividete. condividete. Se questo video raggiunge 100, 100 like. like. Ci sarà un nuovo. Aspettativa, aspettativa contro realtà Grazie per la visione Al prossimo, prossimo video, video.